Ciao, cosa stai facendo? Ciao, sto facendo esercizi. Devo vedere se un numero ne divido un altro. Intendi che stai facendo esercizi sui criteri di divisibilità, vero? Sì, proprio loro. Come sta andando? Beh, non male. Per due è facile. Controllo se un numero è pari o multiplo di due. Per tre devo sommare le cifre del numero. Per 4, quattro... Ah sì, per 4 guardo se le ultime due cifre sono multiplo di 4 o se finisce con zero zero. Beh, per 5 deve finire con zero cinque e per 6 devo fare il doppio del lavoro. Devo controllare se è divisibile per 2 e per 3. E per 7... Sette... Per 7 esiste il metodo di Pascal. Usa i moduli di congruenza. Moduli di congruenza? Non ne ho mai sentito parlare. Te li spiego io. Cominciamo da un esempio. Pensiamo ai giorni della settimana. Lunedì è il primo giorno, quindi lunedì uguale a zero. Martedì è il secondo giorno, quindi martedì uguale a 1, e così via fino a domenica, che è uguale a 6. Arrivati qui, torna il lunedì, quindi lunedì uguale a 7. Aspetta, aspetta, mi stai dicendo che lunedì corrisponde sia a 0 che a 7? Esattamente. Ma ti starei sbagliando? Come può essere 0 uguale a 7? È semplice, ora te lo spiego. Come tutti sappiamo, 0 è diverso da 7, ma questo non vale nel caso dei moduli di congruenza. Noi stiamo considerando i giorni della settimana, che sono 7. Lunedì è uguale a 0, poi passa una settimana e lunedì sarà uguale a 7, poi 14 e così via. Se dividiamo questi numeri per 7, otterremo quozienti diversi, ma stesso resto. Succede la stessa cosa anche per gli altri giorni della settimana. Si dice quindi che 0 e 7 sono congrui modulo 7, perché quando li dividiamo per 7 otteniamo lo stesso resto. Facciamo un esempio. Se oggi è martedì e ti chiedo che giorno sarà tra quattro giorni, cosa mi rispondi? Allora, eh, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato... Sì, tra quattro giorni sarà sabato. Molto bene, ma se oggi è martedì, che giorno sarà tra cento giorni? Cento giorni? Aspetta, prendo un calendario. Ma non serve il calendario, possiamo usare le congruenze modulo 7. Tra sette giorni sarà sempre martedì. Anche tra settanta giorni sarà sempre martedì, perché settanta è multiplo di 7 quindi tra 98 giorni sarà martedì. Ma questo significa che chiedere che giorno è tra 100 giorni è uguale a chiedere che giorno sarà tra due giorni, quindi giovedì. Benissimo! Ma cosa c'entrano queste divisioni col criterio di divisibilità per 7? Io volevo una regola semplice da usare nelle verifiche. Mm, sono confusa. Dammi tempo e ti spiegherò tutto. Vedi, abbiamo dovuto parlare dei moduli di congruenza per parlare della regola di Pascal. Procediamo sempre con un esempio. Consideriamo il numero 58.432 e scriviamolo in potenza di 10. Ok, questo lo so fare bene, ma a cosa serve? Beh, qui entrano in gioco i moduli di congruenza che abbiamo visto prima. Quanto vale 10 alla quarta modulo 7? Allora, 10 alla quarta uguale a 10.000. Da qui posso togliere i multipli di 7, perché so che 7 congrua a 0 modulo 7. Quindi posso fare, ad esempio, 10.000 meno 7.000, è giusto? Sì, ma ti è rimasto 3000, che è ancora grande, quindi continuiamo. Ma posso togliere i multipli che preferisco? Sì, il resto non cambierà. Ok, quindi 3000 meno 2800 e ottengo 200. Da 200 posso togliere 140 e ottengo 60. Da 60 56, che è uguale a 4. Da qui però non posso più togliere nulla. Quindi abbiamo ottenuto che 10 alla quarta è congruo 4 modulo 7. Ora dobbiamo fare la stessa cosa per le altre potenze. Ora andiamo a sostituire questi numeri nella scrittura in potenza di 10 di prima. Dobbiamo fare dei semplici prodotti e sommarli tra loro. Otteniamo che n è congruo a 77 modulo 7, ma questo è congruo a 0 modulo 7, e significa che l'n di partenza, 58.432, è divisibile per 7. Ah, ma vale solo per 7? E per i numeri strani? Come numeri strani? Ad esempio? Tipo. Sì, tipo 13. Beh, proviamoci, vediamo. Ad esempio 3219? Allora, scrivo 3219 in potenze di 10. E ora cos'è già che devo fare? Togliere i multipli di 13 dalle potenze di 10. Ok, eh, faccio i conti togliendo sempre i multipli di 13. Quindi, modulo 13 ottengo che 10 alla terza è congruo a 12. 10 alla seconda è congruo a 4. 10 è congruo a 10 e 10 alla 0 è congruo a 1. Perfetto, sostituiamo nel numero iniziale. Sì, e poi sommo, eh, mi è venuto 73. Devo farlo modulo 13, vero? Esatto. Tolgo sempre i multipli di 13, arrivo fino ad 8, da cui non posso più togliere niente quindi abbiamo ottenuto che 3.219 è congruo 8, modulo 13. Ma allora 3.219 non è divisibile per 13. Bravissima! Ora che ho imparato il metodo, perché non provi a esercitarti? Guardiamo se 121.793 è divisibile per 3. Allora, per prima cosa devo scrivere il numero come potenze di 10. Poi trasformo le potenze di 10 in modulo 3. Ah, il resto è sempre 1. Quindi sostituisco le potenze di 10 modulo 3 nel numero iniziale, sommo e ottengo 23. Se da 23 tolgo i multipli di 3, ottengo resto 2. Quindi 121.793 non è divisibile per 3, giusto? Giusto, ma guarda quello che hai ottenuto. Non ti ricorda qualcosa? Hai semplicemente sommato le cifre del numero che volevi dividere per 3. Ma certo, è il criterio di divisibilità per 3 che conoscevo già. Quindi non devo ricordarmi tutti i criteri di divisibilità per tutti i numeri, basta conoscere il criterio di Pascal.